<ride> che ricordi incredibile Amsterdam il concerto oh, scusate il concorso il concorso non abbiamo vinto non abbiamo vinto non abbiamo vinto <ride> ok no, basta. No, non basta non fa ridere questi sogni non fanno ridere non... Oh. Che ridi? Ma chi sei? Ma dove sei? Da dove vieni? Un fiore. No, sto scherzando. Scusa, ma... Ma... Non farmi ridere, guarda che io ti conosco. Io, io questa voce l'ho già sentita. Parla un po' più piano. Ah, sei te. Non ridere. Ho detto di non ridere. Il filosofo, ma che filo Ah, il filosofo, ma il filosofo è quello del campo di pannocchi È da tanto che non ci vediamo A proposito, grazie di averci liberato di prigione eh. Sapevo che c'era il tuo zampino di mezzo Eh, lo sapevo, lo sapevo Cosa? Intrappolato Ah, noi ti dobbiamo un favore adesso Beh, guarda, in questo momento siamo in prigione. No, non, non urlare, non urlare Sta calmo, sta calmo. Ok Va bene, va bene Va bene, ok ti libereremo, promesso, gliene parlerò io. Ciao, adesso dormo. Ciao. Ah, oh, che male. Oh là. Quella, come va? Ciao? Come va? Che è successo? Dai racconta. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? E la madonna? E ti è morto il gatto? Ma che gatto è gatto? Ma... Allora concentrati. Io non so se, se ridere o se piangere. A me viene senz'altro da ridere. Eh, non mi allora, dicevo. Eh. <ride> ah, dicevo. Adesso basta dire, Cazzate, dai, okay. cosa è successo? Allora, ho fatto un sogno orribile. Non ho chiuso occhio stanotte perché ho fatto un sogno orribile. Oh, Madonna, che è successo? È esploso il pesciolino nell'acquario. È stato mangiato da un brontosauro acquatico, che è successo? Brontosauro acquatico, questa mia è so. nuova. No, allora, hai presente il filosofo? Eh, si sì, ha quello nelle pannocchie. Il tizio nelle pannocchie. Esatto. Sì, il filosofo praticamente mi ha parlato, insomma. Mi ha parlato e mi ha detto che è in trappola. In trappola, sì, è in trappola. In trappola tipo un castello infestato. Una trappola, non mi ha detto che trappola, devo anche ah, dirti okay. che trappola È in trappola Oh, magari ti aveva specificato Non importa, e ha detto di trovare un oggetto Un oggetto che non so io... Io ti ricordo che a volte io sogno addirittura di volare E di salvare un qualcosa che non esiste Che cazzo vuol <ride> dire che tutti i sogni dobbiamo partire così? Beh, non ti alterare oh. Eh. Sei, sei, sei sicuro di quello che dici? Allora io sono strassicuro di quello che dico Allora, ho sognato il filosofo Il filosofo mi ha detto trovo questo oggetto Questo oggetto potrà aiutarti a liberarmi Perché io sono intrappolato in quel posto E gli ho chiesto che posto E lui mi ha urlato dietro Hai pensato il suo modo di urlare? Guarda il fosso, guarda il fosso Sentite bambini avete un po' finito di rompere le scatole con quel pallone Andate da un'altra parte va Guarda, vi giuro che ve lo tiro dietro e vi faccio venire fuori una terza palla, se non... Da... andate! Oddio! Dai. Questo... Adesso non stiamo esagerando! Allora, ok. Ehm... E niente, questo oggetto è uno strumento musicale. Tutto qua. Cioè, noi andiamo da quello là che l'ha intrappolato e gli, gli suoniamo davanti a lui e lui ci dirà Oh, bravi! Potete sprendervelo! Questa è la logica del tuo ragionamento. Te lo posso spiegare in parole più povere. Ok. Perché queste non erano abbastanza povere, non dirmi che vuoi cantare. Ci sono dei bambini, non vorrei traumatizzarli. Hai ragione. È un'occarina che a quanto pare è magica. Io non, non so suonare. Sì. L'occarina non, non me ne frega niente che tu non sappia suonare. Lui dobbiamo trovarlo. Carina mi ha dato delle note da suonare. Me le ha date, me le sono scritte. Ah. Dobbiamo trovare solo questo. Carina è blu. di indizio, ok, è blu. È blu. Dobbiamo cercare una cosa così. Blu. blu. Blu. In un mondo di chissà quanti chilometri. Ti ha almeno è, non ho detto... In un mondo di avatar. Che cazzo... Allora, andiamo. Intanto andiamo. Ok? A me sembra che tu abbia sognato un film fantasy, però andiamo. No, mi ha dato, mi ha dato il primo indizio. Mi ha dato... Che cazzo devi cercare una cosetta blu? Che cazzo di indizio il è? Il primo è, indizio vabbè. è acqua... Cioè, acqua... Diciamo. Acqua. Acqua. Acqua. Acqua. <ride> giusto perché ce n'è poca nel pianeta di acqua, ma però vabbè, andiamo. Andiamo, è anche nel nostro corpo, se per questo, ma è un ciclo. Arrivo. Bene. Eh siamo arrivati qui. Eh, da... lo so. Cosa dobbiamo fare ora? E eh, che ne so io, è un acquedotto. È un acquedotto, quindi giustamente un'acque intelligente, sapiente, dotto, Stai no? facendo il provino per Colorado? Ah, spiegami. Ah. Da dove ti è venuta fuori la stava tutta... Lascia, lascia, lascia, lascia, Quando abbiamo fatto il viaggio a Amsterdam e quindi sì. abbiamo suonato, ho imparato... <ride> ho imparato l'humor di, di quelle parti lì e grazie a questo un giorno ho inseguito un topo fuori da un locale mi inseguendo che stavo fuori dal locale ho scavato da qualche parte, non so ho tolto una piastrella e ho trovato un biglietto questo mi ha insegnato che di solito gli indizi li trovi sotto qualcosa ragionamento un po' del caso, però sì, va bene, ti seguo da chi? scusa, no non ho capito lascia stare ah ok va bene allora, eh, niente quindi dovremmo cercare okay. sotto le foglie Sotto le foglie, dobbiamo cercare sotto queste foglie Aspetta, eh. fammi capire se ho udito bene ciò che è uscito dalla tua bocca Eh, Noi dovremmo Eh Così, non ce l'ha neanche detto, in, secondo la tua logica Mentale, sì Grazie, come vuoi che sia la logica Beh, guarda che la mia non è logica Dovremmo cercare, di, cioè sollevare tutte le foglie sperare di trovare un biglietto che forse neanche esiste ha capito bene, eh, non è che sia fuori di testa, ha capito bene, è tutto anche lui. Eh, eh. Non fa ridere. Ok, hai capito, sì, hai capito, è questo che voglio fare. Vedi quante foglie sono. Tu dovresti trovare una foglia o un biglietto una, scritto. Una, due, tre, quattro. Ma non ti ho chiesto sì. di contarle, eh, le vedi quante sono. Eh sì, ho visto, mi hai detto quante sono e glielo ho contato. Tu non sai neanche se c'è questo biglietto e vuoi cercare, vuoi così a caso. un secondo te e io cerco. Tu stai seriamente cercando, alzando le foglie. Ci sarei anch'io qui, oh imbecillo. Fai no. piano. Non ci voglio, cioè. Cioè vuole cercare una cosa così. Tami, un tami, il bigliet... Non ci credevi. Questa è la foglia. Ti leggo quello che c'è scritto. Dai, voglio proprio sentire cosa c'è scritto. Là.